Ciao a tutti io sono gerico per chi volesse saperne di più trovate nelle inf il link che vi porta direttamente alla mia bio oggi voglio condividere con voi una mia produzione step by step vi farò vedere i vari passaggi per tirare a lucido questa mia compo vediamo che succede partiamo <musica> One more time. dunque mi servirò di questa lead che eh, fa parte di una mia vecchia composizione una composizione che ho fatto circa tre anni fa la lead in questione suona malissimo perché fece un export con tutti i plug inseriti, in più con uh, Alter Boy della Sound Toys è abbassata di circa un tono, un tono e mezzo però no, siccome non ho voglia di ricantarla e poi il carattere del, dell'interpretazione mi piace molto la tengo così e poi vediamo come sistemarla magari in un secondo momento la lead in questione è questa mi ha soppresso solo quando fuori piove perché solo la pioggia mi mette buon umore il chorus dirà questa frase E fare a botte per te E fare botte per te. Visto che il testo parla, menziona di eh, una persona che non è tanto bravo con le parole ma preferisce esprimersi più con i pugni Mi servirò di un vecchio cavallo di battaglia che è appunto la colonna sonora di Rocky Balboa Eye of the Tiger ma la parte che a noi interessa in questo momento è il gancio pa, pa pa pa quindi io mi andrò a prendere questi due ganci e lo farò con edison con edison quello che farò è mettere play of the tiger in edison e andare a prendermi la parte che mi interessa mi prendo le cuffie per fare un taglio preciso eccole qua ecco la parte che mi interessa è questa qui esatto la chitarra Paul mute qui c'è un pezzettino che non mi interessa quindi questo lo tagliamo sentiamo come suona tira su un sacco di fruscia quindi vediamo se con amp riesco a fare una cosa più accettabile dunque adesso mi servirò di new time per metterla a tempo Abbiamo un BPM di 92, eh, quindi basta andare in SYNC e dovrebbe già essere a tempo. Andiamo a sentire: perfetto. Si, potrei anche andare un po' a correggere alcune parti per sicurezza. Vediamo, tipo questa, questa vediamo come gira sentiamo come gira voglio sentire con il click inserito sì c'è qualcosa che non mi piace che è questo punto qui ora dovrebbe essere giusta credo perfetto Ottimo, perfetto. Secondo step, andiamoci a prendere la chitarra Power. Eccola qua. La parte che mi interessa è questa qui. Anzi, in realtà mi servirà solamente l'attacco. Eh? Solo l'attacco, perché tanto il resto non me ne frega una mazza. quindi è solamente questo Fade Out Perfetto Anche qui ci facciamo il nostro save Ci salviamo il sample GTR Power Adesso il passaggio successivo sarà mettere in tonalità i sample perché siamo in una tonalità di si minore, vediamo come fare okay, andiamo a prendere la nostra GTR Palmute che ci siamo salvati in precedenza. Io quello che dovrò fare eh. dovrebbe essere giusto se creiamo un pattern verse gtr palm facciamo verde perfetto stessa cosa facciamo qui ok andiamo adesso a stenderla in midi quindi piano roll Perfetto. Mi ha sorpresso solo quando fuori piave, perché solo la pioggia mi mette buon umore. Tutto quello che cercherai era scritto sopra un foglio che non hai visto l'assa. Me ne vado fuori centro conte e mi s. Ok, ovviamente eh, stiamo sentendo parecchia fruscia è importante infatti secondo me andare a fare un po di correzioni in questo momento solamente abbozzate poi dopo nella fase finale andiamo a dare le correzioni effettive con i plug ho intenzione di tagliare mm, sui 4000 Hz, sento parecchia fruscia probabilmente non so se voi l'avvertite ecco l'ho messa sul canale della voce perfetto chiaramente se non gli assegno un canale è un problema la qui ctrl l per chi non lo sapesse basta fare ctrl l e assegniamo direttamente il canale della channel rack al mix avevamo detto che ci interessava tagliare un po di frequenze facciamo subito prendiamo il nostro equalizzatore mi ha so quando stessa cosa la andiamo a tagliare sui 70 Hz. anche di più forse perfetto per adesso teniamola così stessa cosa andiamo a fare con la gtr power quindi andiamoci a prendere il nostro sample il nostro sample TR Power! Un po' di boost! Stretch! Perfetto! Disegniamocela, però io qui preferisco fare un altro pattern GTR Power! Verse anche questa ce la teniamo verde stessa cosa qua ok ce la mettiamo sul canale 2 qui lo facciamo a mano anzi facciamo così un CTRL l anche qui piano roll incredibile voglio fare. Ta ta, ta, pa, pa, pa. Ok, stendiamola così. Via sopra sono quando fuori chiave. Perché solo la pioggia mi manda buon umore. Qui facciamo un break. Perfetto. Facciamo, passiamo al terzo step. Bene, adesso voglio rafforzare questa parte, eh. quindi oil clip, nominiamo kick, yeah. Pigliamoci a kick, che dunque io ne avevo messa una da parte che non mi dispiaceva. E me la prendo subito, che è questa qua. Piano roll. Mi presso suono. Perfetto, gli ha supresso sono quando. Oddio, che palle, gli ha supresso sono quando fuori chiave Perché solo la pioggia mi mette. Ok, viene da sé che la kick. Ce la andiamo a stendere nel mixer poi vediamo. Come sistemarla. Perfetto, inizia a venire. Bene, adesso mettiamo un basso. Andiamo a prendere la nostra Channel Rack, canale audio, audio clip. Dunque qui io, come potete ascoltare, questo è un basso che ho suonato io, ma mi sono estrapolato solamente un pezzettino che è questo qui che è la tonica del, della song, che suona già in si. Sì. ora io me la ritrovo nel do, ma in realtà è un Si. Sì. perfetto, questo però lo chiamiamo bass verse, ce lo facciamo così, brown, ce lo assegniamo, piano roll, Soprattutto solo quando fuori chiave. Perché solo la pioggia mi mette buon umore, buon umore, buon umore. Tutto quello che c'è, Era scritto sopra un foglio. Che non hai visto, basso. Copiamo. Sopra un foglio che non hai visto all'asta. Uh, me ne fatto fuori 10 cose. Mi spendo tutti i soldi che ho sudato per te E non vedo l'ora di toccarti fertile. Allora, qui io applicherò un, un piccolo side chain sul basso per controllare meglio il suono. Anche perché probabilmente lo andrò un po' a ritoccare con plug, eccetera. Ripeto, questi sono passaggi che vedremo dopo. Questa cosa, vado a vedere la Kick, su che frequenza mi suona. Diciamo che sono sui 74 Hz. Link control control pick invert accetta unica cosa ottimo basso steso dunque lo step che adesso voglio fare è eh, sicuramente assegnare Piace parlare un po' così. Eh? A segnare Ctrl T e mettiamo intro. Mettiamo dei maker per capire dove siamo. Verse 1, chorus 1. Per ora fermiamoci qua e vediamo come proseguire.